buongiorno, ma grazie, a te, grazie a te per l'invito e anche per la bellissima presentazione sono quasi commosso adesso come, non so come farò a rimanere concentrato allora, ecco le mie slide buongiorno, buongiorno a tutti è veramente un piacere essere parte di questa, di questa iniziativa di divulgazione che sicuramente è, è, un, è una, una prassi che ci invidiano come è già stato detto e per, per una volta ogni tanto insomma, facciamo vedere che noi italiani riusciamo a essere essere capofila di qualcosa di, di, di costruttivo, di interessante. Eh, allora io vi parlerò appunto della direttiva europea copyright, quindi le cose che vi dirò dovrebbero in teoria valere per tutti i Paesi Unione, dell Unione membri dell'Unione Europea, eh, ma le, le norme che vi farò vedere saranno già quelle ehm, della legge sul diritto d'autore italiana, quindi come il, il legislatore italiano ha recepito eh, i principi imposti diciamo, forniti e indicati dalla direttiva eh, per chi non ha come dire, eh, dimestichezza con la materia cioè le direttive danno delle, delle norme che sono però ancora non, non direttamente applicabili i legislatori hanno poi il compito di appunto, fare la normativa di adattamento di, di, si dice anche con una parola brutta di recepimento della direttiva all'interno del corpus normativo nazionale invece i regolamenti sono come ad esempio il G, famoso GDPR che è un regolamento quindi è direttamente applicabile eh, in tutto il territorio dell'Unione Europea ed è una norma che è uguale per tutti, per tutti i paesi, invece noi vedremo che il legislatore italiano in alcuni casi ha fatto un banale brutale copia e incolla degli articoli della direttiva e succede il più delle volte questo, è successo anche con altre direttive precedenti eh, buona parte delle, delle innovazioni che noi abbiamo avuto nel diritto d'autore dagli anni 90 in poi sono figlie de, di direttive europee, quindi, eh, eh, ma perché proprio la materia è di competenza eh, del diritto dell'Unione Europea, quindi difficilmente il nostro legislatore si può prendere delle grandi libertà e, e prendere grandi iniziative su questi temi. Eh, a volte però ecco, cerca di declinare alcuni principi in un modo o nell'altro e, e lì vedremo che si creano quelle pieghe eh, in cui nascono i problemi perché poi come farò notare c'è una norma in particolare che a mio avviso ma avviso di altri, anche di altri giuristi non è stata eh, recepita correttamente e quindi si crea un, un pericoloso conflitto tra norme che sono poi gerarchicamente no, disposte secondo una gerarchia, la direttiva, cioè le norme italiane devono eh, ri rispondere a quello rispecchiare quello che il legislatore europeo ah, ha detto quindi vedremo un attimo, in ogni modo vado con la mia presentazione e spero di essere fedele a quello che è stato detto cioè il fatto di essere come dire, comprensibile ad un audience più ampio e più eterogenea possibile qua avete i miei riferimenti in rete qualcuno prima ha detto twittate pure eh, sui, sui canali social e se volete taggarmi avete qua tutti i modi per taggarmi mi trovate su facebook con la pagina pubblica eh, trovate anche il profilo privato, ma è meglio che usate la pagina pubblica e Twitter, poi mi trovate anche su altri canali, ma insomma non è adesso il caso. Qua Ecco, due opere che già prima Elena ha citato così velocemente, ve le faccio giusto vedere, e sono le due in cui abbiamo collaborato proprio io e Elena, nel senso che è il primo far open access del 2017, io sono il curatore, ho scritto il capitolo diciamo, giuridico sul tema del, del diritto d'autore e delle licenze, e poi c'è Elena che ha, come dire, ha trattato i suoi temi, due, ben due capitoli di Elena e poi ci sono altre, diciamo, altri autori, Nicola Cavalli che porta il punto di vista del, del, degli editori che fanno open access e Valeria Scotti e Ivana Truccolo che porta il punto di vista delle, delle biblioteche scientifiche e poi delle biblioteche diciamo, degli istituti di ricerca. E, e poi la battaglia per l'open di cui io sono traduttore della versione, diciamo, ho, ho realizzato la versione italiana di questo libro di Martin Weller e Elena ha fatto una, una sorta di postfazione di aggiornamento con le ultime frontiere per la, per la, la, la didattica open e l'open science. Detto questo arriviamo un po'...